DI Da quando mi sono reso conto di avere una certa predisposizione nell'aiutare le persone a, a guarire e ho cominciato a volerne capire di più e quindi ho cominciato a fare parecchi corsi il reiki, il sekem, il sita healing, il pranic healing e chi più ne ha più ne mette o, o, mi sono cercato di, di informare dappertutto eh, online, eh, ho comprato dei libri io cercavo sempre di applicare quello che imparavo, però eh, eh, mi rendevo conto che i risultati non erano molto eh, soddisfacenti. Eh, tutto è cominciato a cambiare quando ho cominciato a sviluppare la mia capacità sensitiva e quindi ad affidarmi più al mio intuito che non alle tecniche che avevo imparato. E lì ho cominciato a vedere qualche risultato, però tutto quello che io sperimentavo era un po' diverso da quello che... Le persone o tramite i corsi avevo, insegne, avevo imparato. E quindi ho sempre avuto un sacco di confusione, non, non mi rendevo conto perché a volte funzionava benissimo eh, l'e-link, vedevo risultati tangibili, altre volte invece sembrava non, non accadesse niente. Avevo le mie teorie in merito ma non avevo nessun tipo di, di conferma e non sapevo davvero come eh, com essere attivo nel, nell'opera di guarigione. Quando EQ ha eh, proposto questo corso per guaritori ne sono stato felicissimo. Ma Avendo 15 anni di esperienza in merito e anche di tantissime conoscenze pensavo che il primo modulo sarebbe stato eh, per me per avere qualche chicca in più però, dico, la maggior parte delle cose le, le so non <ride> mi sono uh, sbagliato <ride> perché il primo modulo, praticamente quello che ho imparato nel primo modulo è stato di molto più valore, molto più pratico e molto più interessante di quello che ho imparato in, fino adesso, in 15 anni già solo con un modulo e sono stato così felice, talmente cose, le cose erano, sono adesso così Così chiare che il giorno dopo le ho voluto subito applicare E non avevo avuto ancora il tempo di praticare le cose che ha suggerito Però tutto è cambiato Tutto è cambiato Ho fatto tre trattamenti il giorno dopo E questi tre trattamenti erano all'altro livello Io mi dicevo ma che cosa sta succedendo, cosa sto so facendo E non, non, non facevo nessuna fatica e I muscoli de, che erano tesi si scioglievano come molto facilmente come, come burro molto eh, senza nessun tipo di fatica e la persona cominciava a fare questi sospiri di rilassamento molto profondi e entrare in uno stato di, di benessere incredibile ho anche applicato una piccola tecnica che ha suggerito di qualche minutino proprio quattro minuti eh, sulla testa di un altro cliente e anche che questo ha sentito un, un, un benessere immediato molto molto potente con una tecnica semplicissima eh, Io proprio mi sono sbalordito perché dico se eh, col primo livello eh, non, non, non ancora applicando tutto quello che ho imparato e già eh, avendo applicato un po' di conoscenza a quello che sto facendo e cambiato tutto non riesco a immaginare eh, cosa accadrà, da, da adesso in poi sono felicissimo di cominciare ogni trattamento e di applicare le, le cose che ho imparato e andare avanti con questo corso è stata veramente una benedizione questo corso Io, veramente, <ride> ha un valore inestimabile e, e sono talmente felice di, di poter avere aver accesso a queste informazioni a e questo, a questo corso e non vedo l'ora di continuare Grazie mille.